Cos'è? Mi vedete vestito così perché un'amica mi ha detto nell'audio su Whatsapp che ha incontrato mercoledì Addams. Tunis, Tunis, devi correre, devi correre. Ho trovato mercoledì nel parco, la devi venire a vedere, devi correre, muoviti. E io voglio assolutamente andare fuori casa e andare a cercare mercoledì Addams. È importantissimo perché se la troviamo è assurdo Io ho sempre sognato di incontrare Mercoledì Adams Andiamo Qui dovrebbe essere avvistata Mercoledì Adams Che cos'è? Ma non so se potrebbe essere ancora qui Perché il problema è che lei si potrebbe spostare E se sentite rumori è perché qui vicino c'è un fiume Ma non c'è solo... Questo fiume Ma c'è anche la strada Qua vicino Ok Allora Tecnicamente Qui c'è questo parco Allora Io cercherò di nascondermi qui E magari vado anche avanti A questi alberi E vedete lì Che c'è questo parco giochi Beh Lì potrebbe esserci effettivamente Mercoledì Adams Che ci aspetta allora, So Che siete emozionati Io sono troppo emozionato Perché Ragazzi Cioè Vi rendete conto La mia amica Mi ha detto che qui c'è Mercoledì Addams Proprio qui! Cerchiamo di nasconderci bene qui! Ok, io non l'ho ancora vista! La sto chiaramente cercando! Potrebbe anche essere qui nei paraggi! Eh? Anche perché Mercoledì Addams può spostarsi! E questo è il problema della situazione, capite? Non è proprio così stupida lei! E poi comunque mi chiedo... Ma Mercoledì perché è venuta proprio qui? E fa anche rima! Ok, allora stiamo attenti! E eh? Forse ho visto dei movimenti lì davanti! Oddio ragazzi, forse lei portatela! Ok, allora... Siamo attenti eh, Perché non vorrei mai che ci potesse essere qualcuno Che ci osserva qui Ragazzi sto cercando di nascondermi dietro a quest'albero Certo non è che funzioni proprio bene Perché quest'albero è proprio piccolo Cioè non, non so se mi nasconde proprio benissimo Però in realtà Io qua vedo qualcosa ma tipo in lontanissimo tipo sotto quelle sotto quelle cose lì non so se riuscite a vederle c'è effettivamente qualcosa io ho paura di avvicinarmi vorrei anche prendere un drone per avvistare meglio la zona e per capire bene se c'è qualcuno effettivamente nei paraggi e c'è cioè, abbiamo visto che c'è mercoledì ma ci potrebbe essere anche tipo tutto un altro mondo di Mostri malvagi che cercano di, di farci fuori o che vogliono fare tipo dei piani segreti per fare chissà quali cose strane, dobbiamo stare attenti e io sarò qui per aggiornarvi su tutte le novità che ci sono, quindi iscrivetevi al canale e lasciate like, è importantissimo questo, ovviamente, fatelo ora perché così potrete restare sempre aggiornati su queste novità. Assurde. Ok allora io sto camminando Sembra effettivamente che se ne sia andata Questa è una giornata anche molto particolare dove Abito io qui perché praticamente ci sono le nuvole Che sono bassissime e questo è sempre Segno che c'è qualche mostro Nei paraggi è sempre un segno Strano quando ci sono le nuvole più basse Del solito dovete prestarci attenzione anche voi A tutti i dettagli perché non vorrei mai Che ci fossero delle ombre strane che mi stanno Guardando avete visto cos'era Dobbiamo stare super attenti perché qui Questo è un nuovo posto E qui intorno ci potrebbe essere essere mercoledì perché lei si sposta a volte in giro in questo posto e vorrei proprio capire quali sono i segreti che ci sono dietro a questo posto perché, comunque, io ho sempre saputo che in questo posto dove io abito ci sono comunque delle cose strane che non hanno senso, però ho sempre ignorato la situazione. Invece, adesso voglio proprio cercare di capire meglio, soprattutto da quando è stata avvistata mercoledì, Adams, qui nei pressi, nelle vicinanze perché l'ho vista, l'abbiamo vista prima e anche la mia amica. Ha detto di averlo visto Infatti lei è scappata Ha detto No no no Guarda io non ci sto qua Purtroppo non sono riuscito A registrare quella scena Perché lei proprio Era agitatissima E volevo portarle rispetto Ed effettivamente Però lei è davvero scappata Urlando Perché lei ha stra paura Di mercoledì Anche perché mercoledì Può essere stra cattiva Quando lo vuole Cioè può essere cattivissima quando lo vuole infatti adesso quello che dobbiamo fare è cercare di capire meglio questo mistero e io sono in un altro parchetto ma in realtà non è grande questo parchetto come potete vedere però potrebbe... oh, oh no raga forse, forse mi ha visto mercoledì l'ho vista andare su questa strada prima perché prima ero lì no raga e adesso sono proprio qui camminiamo per questa strada allora io avevo visto quest'ombra qui non so se voi l'avevate vista spero proprio di sì non so se sono riuscito effettivamente a catturare qualcosa in camera, probabilmente sì, perché mi pare di aver visto di aver catturato qualcosa. Allora, su questa strada praticamente lì, allora qua c'è un'area cani, quindi lasciamo perdere, ma lì più avanti, come vedete, no, in realtà non si vede, vabbè, c'è tecnicamente un parco. Quel parco, un altro parco, c'è cioè tipo una zona particolare. Lì potremmo effettivamente andare per vedere se c'è effettivamente qualcuno. Ragazzi, ho visto effettivamente qualcuno. Potrebbe, forse, essere di nuovo mercoledì. Dobbiamo andare a vedere immediatamente. Allora. Oh mio Dio, le nuvole stanno diventando sempre più basse. Sono ritornato qui perché prima avevo sentito un rumore. Ora, mercoledì non la sto più avvistando. Potrebbe essere. Che se ne sia scappata forse Magari mi ha visto e tipo ha detto Questo qua mi sta seguendo quindi è meglio che io Me ne vada immediatamente Potrebbe essere chi lo sa Ora però la mia domanda è questa Voi volete altri video dove diamo la caccia a mercoledì Perché raga io la ritrovo eh, Mercoledì la ritrovo anche magari in caccia Cioè in, in compagnia di qualche mio amico Perché così almeno andiamo a vedere bene Tutti insieme che cosa si nasconde lì Fatemelo sapere E direi che per oggi può bastare così